Buongiorno a tutti, allora oggi vediamo più nel dettaglio la programmazione con JavaFX. Le scorse volte dovreste aver visto un esempio, abbiamo visto un esempio semplice, con JavaFX oggi cerchiamo di capire meglio come funziona la libreria e poi vediamo anche di creare un piccolo gioco per vedere più nel dettaglio tutti i componenti. Cominciamo con un po' di storia riguardo alle interfacce grafiche in Java. Java è stato, la prima versione di Java è stata introdotta nel 1995 e fin da subito si è avuta la necessità di introdurre un framework per la creazione di interfacce grafiche perché comunque come voi avete sperimentato con le vostre mani quando creiamo un programma in C è bellissimo però è poco utilizzabile perché eh, utilizzare la linea di comando non è il massimo quindi vorremmo creare delle, delle applicazioni con delle interfacce grafiche Soprattutto perché la maggioranza delle applicazioni poi hanno degli elementi in comune, come ad esempio accedere a un database, per fare delle operazioni e visualizzarle all'utente. Per questo motivo nel 1996 si è stato introdotto AVT, che sta per Abstract Windows Toolkit, e semplicemente era un framework molto leggero che creava dei wrapper sui, sui, sugli elementi messi a disposizione al sistema operativo. Cos'è un wrapper? È semplicemente una scatola, quindi per ogni bottone, per ogni tipologia di bottone offerta dal sistema operativo, veniva creata una strazione in Java in modo tale che dal programma in Java si potesse utilizzare questo bottone del sistema operativo sottostante. Il problema è che il look and feel, ossia l'aspetto dell'interfaccia grafica, era quello del sistema operativo sottostante. E questo non è il massimo, perché immaginate di essere un'azienda, di produrre un prodotto, un software e questo ha un aspetto diverso secondo il sistema operativo. Quindi si voleva cercare di uniformare di più l'aspetto grafico. Per questo motivo è stato introdotto Swing negli anni a seguire, che era molto più potente, permetteva più controlli, aveva un look and feel uniforme. Il problema di Swing è che comunque negli anni risentiva del fatto che fosse un po' vecchio per come era stato strutturato. Ad esempio, per creare l'interfaccia grafica bisognava, bisognava scriverla via codice anche se erano disponibili dei tool per crearla graficamente poi nella realtà questi tool scrivevano del codice ed era difficile poi mantenere, le, mantenere questo codice, era difficile apportare delle piccole modifiche parallelamente IBM nel 1900 sempre fine anni fine 1900, inizio anni 2000 ha iniziato a sviluppare SWT che significa Standard Widget Toolkit SVT è stato sviluppato apposta per Eclipse perché si voleva migliorare l'ambiente di programmazione di Eclipse SVT eh, aveva, aveva delle performance migliori rispetto a quelle di Swing perché sfruttava in modo migliore il sistema operativo sottostante però era ancora difficile da utilizzare per questo ed una serie di altri motivi eh, Parallelamente nel 2008 è iniziato lo sviluppo di JavaFX di quello che oggi si chiama JavaFX sviluppato da un'azienda eh, privata poi, poi comprata da Sun e successivamente da Oracle la prima implementazione di JavaFX è molto diversa da quella che abbiamo attualmente era realizzata su un linguaggio di scripting e quindi non era molto efficiente però eh, Java... JavaFX versione 2, che è quello introdotto poi con Java versione 8, è assolutamente molto più potente, è stato completamente ridisegnato, scritto completamente in Java, l'interfaccia grafica si basa su un file XML, il famoso FXML, che poi vedremo, permette l'utilizzo dei fogli di stile a cascata, i famosi CSS, e, poi dopo inoltre permette anche la gestione degli eventi e il binding ed è disponibile in Oracle JDK con il Java Development Kit, Kit 7 e 8 però attenzione per chi utilizza Windows perché non è disponibile in OpenJDK e come dicevo ci sono alcuni eh, miglioramenti è disponibile un tool che si chiama SimBuilder, che dovremmo già conoscere, che permette di creare l'interfaccia in modo molto semplice. Quindi, vediamo i concetti di base di JavaFX. JavaFX è strutturato, è stato creato per permettere eh, per la divisione dei ruoli nella progettazione di un programma. Distinguiamo tre ruoli, anche se in realtà possiamo dire che sono due, quello del designer e quello dello sviluppatore. Il designer si può occupare della, del layout dell'interfaccia grafica, quindi come disporre i componenti nel layout e creare un file fxml. Un designer può personalizzare, può rendere più personalizzabile può personalizzare ciascun componente dell'interfaccia utilizzando un file CSS. CSS è lo stesso linguaggio che viene utilizzato nelle applicazioni web perché se non lo sapete le applicazioni web sono principalmente realizzate utilizzando tre linguaggi, che sono HTML, CSS, JavaScript, HTML per specificare il contenuto, CSS lo stile e JavaScript tutti i controlli. La um, CSS che viene utilizzato in JavaFX segue le stesse regole, quindi ha la stessa sintassi. Ovviamente cambiano i nomi delle label, perché non sono quelli delle label HTML, ma sono quelli delle label eh, FX. Quindi abbiamo il ruolo del designer e poi il ruolo dello sviluppatore. Possono essere due persone completamente, possono essere due ruoli completamente separati, anche a livello di persona, perché eh, uno lavora sui file fxml e css, l'altro lavora invece sullo sviluppo del codice Java. E l'unica interazione sono i nomi delle variabili, i nomi dei componenti. L'esempio più semplice di un'applicazione JavaFX è il seguente. Abbiamo il classico main, che estende application. Application è una classe astratta di Java che si occupa di gestire il ciclo di vita dell'applicazione. Cosa significa ciclo di vita? Significa che quando l'applicazione viene eseguita viene creata una finestra. Questa finestra viene creata grazie ad un'interazione con il sistema operativo, che può essere non banale. E per questo, ci, questo però, è completamente trasparente all'utente. Viene tutto fatto in application e noi non dobbiamo occuparcene. L'unica cose che dobbiamo fare sono chiamare il metodo launch all'interno del main e successivamente fare l'overriding del metodo start, che è un metodo della classe application e il metodo start è quello in cui andiamo a creare l'interfaccia grafica. E in particolare ehm, vediamo che ci sono alcuni componenti di interesse che sono lo stage e la scena. Lo stage rappresenta la finestra, la classica finestra Windows, quella di Windows di Mac OS, quella con il contorno e i tre pulsantini per chiudere la finestra, ridurre l'icona, eccetera. La scena invece rappresenta il contenuto, quindi tutta la struttura grafica della, della nostra applicazione è racchiusa nella scena. E quello che si fa è agganciare la scena alla finestra, quindi allo stage, e infine si mostra la finestra con il metodo show. Questo siamo fortunati perché viene creato direttamente da Eclipse quando noi generiamo un nuovo progetto JavaFX. Quindi come dicevo abbiamo tre componenti principali che sono lo stage, la scena e il nodo. Lo stage non è null'altro che la finestra, quindi la window classica. La scena invece è una gerarchia di nodi perché l'interfaccia grafica è creata come è strutturata come una, una um, gerarchia, un albero gerarchico dove ciascun nodo può essere o un contenitore oppure un nodo semplice. Un nodo semplice non è, è nient'altro che un rettangolo, una linea, un uh, lettore video. Poi ci sono dei nodi più complessi, come ad esempio potrebbe essere un nodo per visualizzare uh, un grafico. E questa struttura gerarchica appunto uh, viene ha un nodo root, che è quello dal quale creiamo la scena, che poi viene agganciata allo stage, che è la finestra. Questo è un esempio di alcuni nodi foglia. Abbiamo delle checkbox, delle liste, dei bottoni colorati, c'è un po' di tutto. Ci sono alcuni componenti di base, poi ce ne sono altri che possono essere creati, altri che possiamo trovare magari... Già, già creati da terze parti che possiamo sfruttare quindi questi sono i nodi foglia. poi ci sono tutta una serie di contenitori perché abbiamo detto che c'è una struttura gerarchica dove possiamo innestare una serie di contenitori uno dentro l'altro e al fondo mettere un nodo questo ci permette di creare delle interfacce grafiche non banali quali sono i contenitori principali? sono il border pane definisce lo spazio ripart ripartisce lo spazio in cinque aree che sono quelle centrali, alto, basso destra e sinistra poi abbiamo HBox e VBox, che semplicemente specificano, è un contenitore che permette di aggiungere dei nodi come una sequenza sia orizzontale che verticale. E poi un altro che, utilizza, che a volte utilizzeremo è il GridPane, che permette di definire una griglia dove inserire i componenti. Questo è un esempio di alcuni nodi non banali, come esempio quelli per creare i, i, grafi, i grafici. Poi c'è tutta una serie di componenti che possono essere scaricati via internet, questo è un sito da cui potete vedere degli esempi. Quindi abbiamo detto che dobbiamo creare questa struttura gerarchica che, poi andiamo, che, che non è nient'altro che la nostra scena che poi andiamo a agganciare alla nostra finestra. La domanda è come creare questa struttura gerarchica? Abbiamo due possibilità, possiamo farlo via codice in Java oppure possiamo farlo eh, scrivendo l'FXML. Quali sono i vantaggi dell'una e dell'altra? Se ehm, lo scriviamo via codice, abbiamo la possibilità di ripetere in modo abbastanza a costo zero operazioni, alcune operazioni, come esempio immaginiamo di avere un'interfaccia di voler inserire 50 bottoni. Se lo dovessi fare eh, tramite interfaccia grafica, tramite SimBuilder, lo impiegherei un sacco, invece se lo faccio via codice è un semplice ciclo for. D'altro canto, però, è più difficile mantenere il codice, è più difficile mantenere l'interfaccia grafica. Volessi apportare una piccola modifica, dovrei andare a modificare il codice e non avrei una visualizzazione. E Siccome gli uomini funzionano bene, se, hanno, se vedono quello che stanno facendo, allora eh, è molto meglio creare l'interfaccia grafica quando possibile utilizzando fxml, quindi scrivendo eh, la struttura gerarchica sotto forma di xml. SimBuilder ci viene d'aiuto perché fa sì che noi non dobbiamo scriverla a mano, ma venga scritta dal programma, quindi noi semplicemente copiamo i componenti che vogliamo, creiamo una nostra struttura dentro SimBuilder e poi SimBuilder si occuperà internamente di scrivere l'FXML. Questo è un esempio di come creare eh, un'interfaccia grafica via codice. Il metodo start riceve un parametro che è lo stage, quindi la finestra, ossia appena la classe application crea la finestra chiama il metodo start su cui ho fatto l'override passa la finestra, passa un riferimento alla finestra che ho appena creato e su questa finestra io posso agganciare la scena Qual è La scena in questo caso è un semplice rettangolo che coloro in blu poi aggiungo questo rettangolo a un nodo root creo la scena a partire dal nodo root e poi dopo setto la scena sulla finestra e infine la visualizzo utilizzando il metodo show. Alternativamente posso creare l'interfaccia con SimBuilder, ma questo lo conoscete già. E quello che viene internamente creato non è nient'altro che questo file fxml, che è una struttura basata su xml, molto simile ad esempio a quella dell'HTML, perché a sua volta l'HTML è basato su una sorta di xml, su un xml e cosa vediamo? che abbiamo una struttura gerarchica perché l'indentazione corrisponde ad un livello in più nella gerarchia quindi vuol dire che il bottone, questa serie di bottoni si trovano dentro un pannello di tipo anchor pane ehm, no scu scusate, dentro un hbox e poi abbiamo anche un image view che è allo stesso livello dell'hbox nonostante sia più Um, più semplice da gestire l'FXML rimane comunque ancora complicato. Quindi è più semplice utilizzare un tool come SimBuilder che visualizza graficamente quello che è scritto nell'XML, le specifiche dell'XML. Quindi, come fare a caricare runtime questo file? Perché io ho specificato questa struttura gerarchica. Adesso la devo via codice attaccare allo stage. Come fare? Utilizzo il metodo load di fxml loader, semplicemente è un parser, quindi prende questo file xml, ne fa il parsing, crea una sua struttura interna, quindi crea la gerarchia e poi lo aggancia, con questa gerarchia si chiama un nodo root a cui fa capo e, e questo nodo root viene agganciato alla scena e poi dopo successivamente allo stage e viene visualizzato. Quindi molto semplice, di nuovo questa è la struttura base che troviamo quando creiamo un progetto FXMFX di JavaFX quindi non dobbiamo fare nulla, dobbiamo semplicemente modificare il file FXML e l'applicazione funzionerà quindi rivediamo un attimo nel taglio la struttura dell'applicazione riprendendo come esempio quello di prima quindi semplicemente creo una scena vuota perché creo un nodo root a cui non aggancio nulla, quindi se facessi eseguire questo programma si aprirebbe semplicemente una finestra vuota. Cerchiamo di capire come è strutturato utilizzando il diagramma delle classi che permette di semplicemente visualizzare l'interazione tra le varie classi. Abbiamo detto che qualsiasi applicazione che vuole sfruttare JavaFX deve estendere la classe astratta Application che ha vari metodi quello che ci interessa sono il metodo launch e il metodo start. Il metodo launch serve per far partire il tutto, quindi per iniziare il ciclo di vita dell'applicazione, start viene chiamato quando voglio agganciare l'interfaccia grafica. In realtà ci sono altri metodi interessanti come ad esempio stop, però non, in genere non è necessario fare l'overriding. Eh, stop potrebbe essere necessario fare l'overriding quando voglio fare delle operazioni prima che l'applicazione si chiuda però non sono sicuro che sia il posto ideale per farlo. Quindi abbiamo, nella classe, abbiamo detto che la classe application ci fornisce uno stage, lo stage è nient'altro che una finestra, alla quale noi andiamo a agganciare una, una scena che rappresenta la nostra interfaccia. E la scena, abbiamo detto, che è composta da una gerarchia di nodi, dove abbiamo dei nodi semplici, dei nodi foglia che non sono nient'altro che rettangoli, linee, comunque forme base, e poi abbiamo nodi contenitori, che implementano la classe parent, e quindi permettono di avere dei figli, e possiamo, quindi generiamo una gerarchia di contenitori innestati uno dentro l'altro, come se fosse una matriosca, e alla fine metteremo dei nodi semplici. Tra i nodi semplici, ci sono anche i controllori, quindi i bottoni, la progress bar, eccetera. Queste a loro volta non sono nient'altro che, eh, nient che una gerarchia di nodi semplici, perché un bottone è fatto da una, una linea che rappresenta il bordo e poi una scritta. Quindi unendo queste due forme semplici si crea un controllo. Abbiamo detto che JavaFX, ciascuna applicazione JavaFX estende la classe application, astratta, classe astratta application, nel main bisogna chiamare application.launch, che è un metodo statico, e poi invece nel, start, nel metodo start si implementa l'interfaccia grafica. E la scena è rappresentata da una gerarchia di nodi. Adesso salto questi dettagli perché se siete interessati li leggete, ma non credo sia fondamentale. Vorrei ancora vedere qualche dettaglio sul Shin Graph, ossia questa gerarchia dei nodi. In questa gerarchia identifichiamo il nodo root come il contenitore, eh, come la radice di questi contenitori. Poi ci sono dei nodi intermedi che possono essere dei a loro volta dei contenitori, possono essere dei controlli, possono essere delle forme di base. E tutto questo è organizzato in modo gerarchico in un albero come tutto in Java anche questa gerarchia anche il, sì, la gerarchia dei nodi è stata sviluppata sfruttando la gerarchia di Java quindi tutto deriva dalla classe nodo di JavaFX e poi in questa gerarchia distinguiamo una sezione relativa ai controlli una sezione relativa a dei contenitori e una sezione relativa a delle forme semplici giusto farvi vedere che la gerarchia è abbastanza complessa. Quello che interessa ancora vedere sono i principali tipi di contenitori che andremo ad utilizzare. Il primo che vediamo è AnchorPane. Pane Anchor è un contenitore che permette, è molto utile quando l'interfaccia è resizable, quindi possiamo cambiare la dimensione. E permette di definire permette di ancorare il contenuto ad un bordo o ad un angolo. Ad esempio vorrei che questo contenuto fosse sempre in alto a sinistra rispetto a questo contenitore. E quindi quando noi ingrandiamo l'interfaccia il contenuto non si sposta ma rimane ancorato appunto dove l'abbiamo definito. Il border pane è il contenitore che più spesso andremo a utilizzare, definisce una, una divisione, una partizione di interfaccia in cinque aree, queste aree non devono per forza avere la stessa dimensione, la dimensione è variabile in base al contenuto che mettiamo, però è interessante il fatto che sia già così partito. Poi abbiamo contenitori Vbox e Hbox, forse qualcuno può chiudere la porta, grazie. grazie. Poi abbiamo il contenitore Vbox e Hbox, permettono di specificare con un allineamento orizzontale o verticale più blocchi e questi verranno messi uno di fianco all'altro il flow pane rispetto al V-box e all'H-box permette, permette di andare a capo questo è molto utile ad esempio se vogliamo implementare una galleria fotografica noi non sappiamo quanti elementi abbiamo però sappiamo che non possiamo metterli tutti sulla stessa riga quindi dopo un po' quando la riga è piena andiamo a capo e ne riempiamo un'altra poi abbiamo lo stack pane. Lo stack pane invece permette di eh, impilare, questi contenitori, impilare i vari nodi che possono essere nodi semplici o, o a loro volta altri contenitori. Di impilarli uno sopra l'altro a volte è utile, pensiamo ad esempio al caso di voler mettere un bottone uno sopra l'altro, due pulsanti, perché vogliamo che si alternino nella funzionalità. Poi abbiamo il tile pane che eh, non ho mai utilizzato, invece abbiamo il grid pane che è più utile perché eh, permette di definire una struttura a griglia dove è possibile, tipo foglio Excel, dove è possibile poi unire delle celle come abbiamo detto tutto questo può essere specificato tramite Java tramite ehm, XML, in Java sfrutto il costruttore poi dopo aggiungo ciascun nodo alla gerarchia difficilmente utilizzeremo Java per costruire le interfacce grafiche questo è un esempio di interfaccia grafica un pochino più complessa molto più spesso andremo a utilizzare l'XML che è una struttura, questa qui è poi il risultato dove c'è questa struttura gerarchica che viene implementata grazie al, al, all'indentazione Come ho detto, SimBuilder crea in automatico il documento XML che poi viene caricato a runtime grazie all'fxml loader e poi viene assegnato, che viene assegnato alla scena e poi successivamente allo stage. A ciascun elemento dell'interfaccia specificata su XML viene associato un ID. Perché è importante associare questo ID? Perché... Eh, poi in modo in java posso utilizzare il metodo lookup per ottenere l'elemento associato a questo id perché magari vorrei cambiarne delle proprietà ad esempio posso cambiare il colore di un pulsante a runtime inoltre per tutti gli elementi che hanno associato un id in automatico nel, nel controllore che, nel, nella classe controller che specifico sempre nell'xml Viene iniettata una variabile per ciascun id con la notazione at fxml. Non vengono iniettate solo le variabili, ma anche i metodi che gestiscono gli eventi, per gli eventi che ho deciso di gestire. La parte dopo riguarda gli eventi non vorrei affrontarla adesso. Sarei più interessato a fare con voi un esempio di applicazione un pochino più complessa rispetto a quelle che abbiamo visto la volta scorsa che permette di studiare anche come, che permette di vedere un esempio di come possiamo modificare l'interfaccia quindi renderla un pochino più reattiva in base a quello che l'utente sta facendo in particolare l'applicazione Vi faccio vedere, è un bellissimo gioco che si chiama Indovina il Numero. L'interfaccia grafica è la seguente, iniziale. L'utente sceglie una difficoltà da un menu tendina e poi clicca sul bottone gioca. La difficoltà rappresenta un numero intero e rappresenta il range sulla quale verrà sul quale verrà, verrà estratto un numero casuale. Quello che l'utente deve fare è indovinare il numero. Quindi quando clicchiamo sul bottone gioca, cosa succede? L'interfaccia cambia un pochino, eh, in particolare nella parte alta il menu a tendina viene disattivato e il bottone gioca cambia in abbandona. Nella parte invece bassa dell'interfaccia compare un'area di testo dove possiamo inserire un numero, un bottone prova che permette di provare questo numero, testiamo questo numero vediamo se è uguale a quello che è stato estratto in modo casuale e poi vengono eh, visualizzati una serie di, di commenti, ossia il numero è troppo grande o il numero è troppo piccolo rispetto a quello che ho creato che ho estratto e avendo queste informazioni voi sapete che eh, con un numero di mosse che è pari al logaritmo in base 2 del range posso trovare il numero che è stato estratto quindi in realtà so, so già in quanti tentativi posso arrivare a, a indovinare il numero estratto. Questi tentativi li visualizzo in una label nella parte bassa dell'interfaccia e in più per rendere l'interfaccia un pochino più carina utilizzo anche una progress bar che rappresenta semplicemente questa frazione 2 su 5 tentativi. Due quinti. Allora, ho anche la versione. Così faccio vedere l'applicazione finita. Vediamo se si apre funzionato. Allora, come dicevo, c'è questo menu a tendina dove seleziono la difficoltà. Diciamo che seleziono ad esempio la difficoltà 100, quindi verrà generato un numero casuale tra 1 e 100 compresi. Clicco su Gioca, l'interfaccia cambia, inserisco un numero. Esempio 34, prova il numero è troppo piccolo, poi ne inserisco un altro, eccetera. Qua davanti il numero di tentativi aumenta. Progress bar pure alla fine mi dice: Hai perso. Era 80. Tutta la parte bassa dell'interfaccia si disabilita. E l'unica cosa che posso fare è abbandonare il gioco e posso ricominciare. Posso anche interrompere il gioco mentre sto giocando e ritornare nella versione originale dell'interfaccia vi vedo entusiasti e quindi <ride> possiamo procedere a costruire questo bellissimo gioco insieme allora cerchiamo però di per costruire questo programma che è molto semplice però rappresenta già rappresenta delle difficoltà perché ci sono tutta una serie di controlli che vogliamo fare in particolare siamo, in, siamo interessati a sviluppare il programma seguendo questo, questa modalità. Ogni qualvolta l'utente può fare una scelta, dobbiamo gestire le condizioni di errore. Ossia, in questo caso, abbiamo che l'utente può sia selezionare da una combo box un valore, eh, sia. Okay, ho appena trovato un bug nel programma per cui non funziona più inoltre può sia inserire un valore numerico nell'interfaccia quindi quello che dobbiamo controllare è che il valore della combo box non sia nullo e quello che dobbiamo controllare è che l'utente inserisca realmente un numero perché se io inserisco una sequenza di caratteri mi deve dire no, inserisce un numero e il numero di tentativi non deve aumentare quindi vogliamo controllare il, che, che, che, che, che l'utente non inserisca dei valori nulli che facciano andare in crescita il programma. Seconda cosa dobbiamo gestire la logica dell'applicazione. La logica è molto semplice perché da, dato un numero in input dobbiamo controllare che questo numero sia maggiore o minore o uguale a quello generato in modo segreto, a, a, a quello generato in modo random, che chiamiamo un numero segreto. E dobbiamo controllare che se il numero di tentativi fatti dall'utente è superiore ad una soglia, allora il gioco deve finire. Infine l'interfaccia deve essere responsive, ossia vogliamo che l'interfaccia cambi in base alle azioni dell'utente. Quello che succede è che, eh, in particolare in questa applicazione, è che eh, la visibilità dei componenti cambia in, in, in base alla fase di gioco, e poi abbiamo la, la progress bar e le varie label che cambiano il contenuto in base sempre alla fase del gioco. Quindi cerchiamo di progettare l'applicazione da zero, come fareste voi, partendo da un progetto di Eclipse vuoto. Cercando di seguire la struttura che vi ho dato, ossia prima creiamo un'interfaccia grafica, poi, creiamo, poi gestiamo gli errori, poi la logica dell'applicazione infine l'interfaccia all allora nuovo progetto JavaFX project next, mettiamo il numero quindi mettiamo il nome del progetto indovina numero non modifichiamo nulla facciamo next non finish perché vogliamo ancora modificare alcune proprietà del progetto il nome del package mettiamo it.polito.tdp utilizziamo fxml chiamiamo il nome del file fxml game e il controllore game controller. Clicchiamo su finish. Quindi, se noi andiamo a vedere cosa è stato creato, vediamo che abbiamo un file fxml sul quale è specificato il controller con il path e il path è quello del controller quindi t.pulito.tdp.gamecontroller quindi il controller relativo a questo file fxml gamecontroller che è una classe forse non vedete ma ho installato la nuova versione di Eclipse e funziona eh, lo zoom comunque questo è questo, scusate, il main il controller invece è vuoto quindi prima cosa che vogliamo fare è ricreare un'interfaccia grafica simile a quella che abbiamo visto nell'esempio. Quindi apriamo l'fxml con SimBuilder. Quindi cerchiamo di capire come strutturare l'interfaccia grafica. Vediamo che abbiamo una label in alto, poi abbiamo una zona centrale dove abbiamo... Una, due, tre, quattro, cinque righe. Quello che possiamo fare è inserire tutta una serie di Hbox all'interno di una VBox. Quindi VBOX perché è verticale, HBOX perché è orizz orizzontale, l'Hbox permette di inserire più componenti sulla stessa riga. Quindi cerchiamo di costruire questa interfaccia. Partiamo da un border pane, che è un contenitore che ci piace. Quindi iniziamo ad aggiungere il primo V-Box, lo aggiungiamo al centro, poi inseriamo una serie di H-Box nel V-Box, poi inseriamo una progress bar. La differenza tra una e l'altra è soltanto nella grafica, prendiamo la prima, la inseriamo sempre nella Vbox. Avrei potuto mettere un'altra H-box nel in quale inserire eh, la progress bar però non c'è alcuna differenza. Poi, nel primo, poi mettiamo anche una label nella parte alta del programma dove mettiamo poi il nome dell'applicazione. Okay, Indovina il numero quindi, nella prima H -box vogliamo mettere una label, una combo box e un bottone. Iniziamo: Label, ok, sì, sì, allora. più o meno ci siete? No, assolutamente <ride> vi aspetto un attimo, ditemi quando più o meno siete pronti Avete domande? Ho visto che c'era una mano alzata. No. Allora, abbiamo inserito una V-Box, abbiamo inserito 4 H-Box e poi una Progress Bar. Adesso cerchiamo di riempire la prima eh, la prima, il primo box orizzontale. Vogliamo mettere una label scriviamo difficoltà poi vogliamo mettere una combo box la combo box rappresenta il menu a tendina e lo mettiamo di fianco alla label e poi dopo inseriamo ancora un bottone questo bottone scriviamo gioca con il punto esclamativo vediamo che adesso l'interfaccia è stretta, piccolina, poi cerchiamo di migliorarla e non si vede nulla attualmente però cerchiamo di migliorarla successivamente poi adesso cerchiamo di riempire la seconda hbox nella seconda dobbiamo mettere un text field e un bottone Quindi, text field, text area dove text area è differente perché in genere nella text area si visualizzano i risultati, invece la text field permette l'input quindi inseriamo un text field e poi un bottone questo bottone lo chiamiamo prova, in realtà non lo chiamiamo scrivo semplicemente prova sul bottone e in questa text field invece andiamo a inserire il prompt text, che è il testo che viene visualizzato, ma che una una volta che viene visualizzato prima di cliccare sulla, sul text field. Una volta che clicchiamo sparisce. E in questo prompt text scriviamo eh, inserisci un numero. Poi vogliamo inserire due label nelle successive Hbox, quindi mettiamo una label qua e una label sotto. Nella prima scriviamo ehm, hai vinto, nella seconda label scriviamo tentativi. 0 su 10 e poi infine abbiamo la progress bar dove abbiamo un valore progress che ci permette di riempirla adesso vedete che il progress varia tra 0 e 1 però adesso lo lasciamo a 0 e poi via codice lo setteremo adesso l'interfaccia è completa però è un po' bruttina, schiacciata, non si vede nulla cerchiamo di renderla un pochino più carina Iniziamo con spaziare, aggiungere una spaziatura corretta, quindi partiamo da dalla vbox, andiamo nel layout e diciamo use computed size, ossia non specifichiamo aprire una dimensione ma lasciamo che questa venga calcolata in automatica sulla base della dimensione dei componenti che inserisco all'interno. Poi sempre nella V-box inserisco uno spacing, cioè una spaziatura. Diciamo che questa spaziatura deve essere di 10 pixel. La spaziatura rappresenta lo spazio tra un componente e il successivo, perché siccome questi componenti sono allineati in modo verticale, io dico che tra, ogni, tra un componente e il successivo c'è una spaziatura di 10 pixel. della vbox ok allora nel layout semplicemente ho modificato questa zona in modo tale che tutti quanti avessero il valore use computed size e successivamente ho modificato lo spacing settando un valore di 10 pixel di spacing Adesso vorrei fare la stessa cosa sugli altri componenti, sull'HBOX. Sì, perché li hai messi entrambi nell'HBOX, invece la progress bar io non l'ho messa nell'HBOX, ma l'ho messa sotto l'HBOX, quindi la progress bar è contenuta dentro la v-box avrei potuto inserire un'altra mettere un h-box con all'interno un solo elemento non ha molto senso perché aggiungo semplicemente dei nodi ad una gerarchia alla gerarchia a volte si fa perché se in futuro volessi aggiungere un altro componente dovrei mettere un, H, una, un altro contenitore e quindi mi complicherebbe la modifica successivamente. Quindi preventivamente inserisco un contenitore e poi metto un solo elemento dentro questo contenitore. Però lo farvi vedere che non cambiava nulla, infatti la progress bar l'ho messa senza nessun contenitore intorno, quindi l'ho messa direttamente nel Vbox. Quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nella VBox con l'H-Box modifico use computed size use computed size e metto di nuovo uno spacing, in questo caso di 5 pixel 10 pixel 10 e um, inoltre vorrei che l'allineamento quindi passo nella tab properties, vorrei che l'allineamento dei componenti all'interno di questa hbox non fosse in alto a sinistra ma fosse centrato, infatti vedete che cambia un pochino l'allineamento. Poi mi sembra che la larghezza della combo box sia eccessiva, quindi la riduco un pochino. E vedete che cambiando la dimensione di un componente, siccome ho utilizzato la properties use computer size, cambia anche la dimensione dell'interfaccia, che è una cosa carina perché mi permette di rendere le modifiche più semplici. Facciamo la stessa modifica nella Hbox successiva, quindi layout, use computer size, mettiamo uno spacing di 10 e riduciamo leggermente la casella di testo, nelle properties prima ho semplicemente cambiato l'allineamento, quindi il primo campo l'ho messo centrato e la stessa cosa la faccio quindi nella seconda Hbox, metto allineamento centrato di nuovo nella terza layout, use computer size poi properties center l'ultima di nuovo centrato um, use compute size e infine nella progress bar use compute size adesso è un po' differente perché come faccio ad allineare al centro la progress bar la progress bar non è in, non è in un contenitore hbox, quello che devo fare è modificare il vbox quindi vado nelle properties del vbox e dico center, quindi centrami tutto quello che c'è nel vbox e quindi ho creato questa interfaccia che è, un po più, che è un pochino più grigia rispetto a prima ma rimane ancora generalmente bruttina quello che voglio fare è inserire un margine rispetto voglio inserire un margine in, in tutto il contenitore quindi nel, nel border pane in, <coughs> bisogna andare nella vbox perché la progress bar è contenuta nella vbox e settare center nelle properties della vbox quindi voglio settare, voglio settare un margine su tutto uffa, voglio settare un margine su tutto il border pane In realtà non posso settare un margine perché il border pane è il contenitore più esterno, quindi non avrei margine, però posso settare il padding. Il padding a differenza del margine, perché il margine si calcola rispetto al contenitore esterno, il padding si calcola rispetto al contenitore stesso. Quindi se metto un padding di 10 pixel e lo metto tutto intorno, viene creato un margine interno, invece quello che si chiama margine è il margine esterno, cioè del contenitore rispetto a quello che... C'è fuori. 10 è poco, possiamo provare con 20, un pochino più troppo. Dieci. Poi, siccome eh, la label l'avevo inserita nella parte alta, nella parte top del border pane, voglio inserire ancora un margine sì? eh, di 10. Allora, se andiamo nel border pane, 10, basta inserire il primo numero e poi cliccare su questa freccia e in automatico viene completato anche negli altri... Prego. Quindi vogliamo ancora mettere un po' di margine tra questa label nella parte alta dell'interfaccia e il resto. E quindi metto un margine, diciamo, di 10 pixel, 15. Quindi avete visto che posso settare sia il singolo margine che tutti quanti. L'interfaccia allora, è già un pochino più carina, però è grigia. Ma noi il grigio non piace, cerchiamo di dare un pochino più di colore. Allora, voi non conoscete il CSS, oppure se lo conoscete siete facilitati. Semplicemente quello che si può fare per modificare il colore e andare su stile questo ve lo dico soltanto così a livello di, di interesse non è che lo dovete realmente conoscere perché il CSS non fa parte di questo corso però quello che possiamo fare è modificare le proprietà del CSS il CSS è un linguaggio che permette di specificare delle regole eh, sotto forma di blocchi ogni blocco è, così, è rappresentato da una parentesi graffa aperta e chiusa all'interno di questo blocco metto delle coppie chiavi valore la chiave identifica l'attributo e il valore rappresenta il valore da modificare per, per quell'attributo specificato dalla chiave SimBuilder ci semplifica la notazione CSS semplicemente noi settiamo, scegliamo qual è la chiave, voglio il background ma anche senza conoscere la sintassi potrei cercare il background e vedrei che tra le varie opzioni ho background, color, image, position, size, eccetera. Color sembra fare il caso nostro. E poi in questa casella di fianco posso specificare il valore. Come si specificano i valori in CSS? Utilizzando la notazione esadecimale dove utilizzo tre numeri, su base 16, che rappresentano RGB. Quindi il rosso, il giallo e il blu. Se metto 333, allora se metto 000, è nero, se metto fff è bianco, se metto 3,3 è un colore un pochino più, è un colore un grigio scuro. Quello che adesso devo fare è però è modificare il colore delle varie label perché non si vedono più. Ad esempio potrei modificare questa, metterla di un bel verde. Come fare a cambiare il colore di una label? Posso sia cambiarlo tramite CSS posso, oppure posso cambiarlo selezionando ciascuna label e cambiando il colore in modo... utilizzando FXML. Di nuovo c'è una sovrapposizione tra quello che si può fare in CSS e in FXML, però ricordiamoci come è stato creato... qual è, qual è la filosofia di FXML? La filosofia è la separazione dei compiti, ossia... Ci sono una serie di compiti che sono quello di programmare l'applicazione, creare l'interfaccia e creare il design dell'interfaccia, il design dei componenti dell'interfaccia. È possibile fare, tutto, fare quasi tutto da tutte le parti, però, è meglio, però ci sono delle, dei pro e contro. Ad esempio, in fxml se voglio cambiare il colore di un'etichetta devo specificare per ciascuna etichetta il colore. In CSS potrei semplicemente dire tutte le etichette diventano bianche, quindi con una riga mi semplificherei tantissimo la, la, la, la programmazione, la, su, la creazione dell'interfaccia grafica. Però noi lo facciamo in fxml perché è più semplice, perché abbiamo questa interfaccia di SimBuilder che ci aiuta. Quindi abbiamo sottolineato il colore verde, adesso cerchiamo di... Anche salvare un attimo. Rendere un pochino più grosso questa scritta. Mettiamo ad esempio una size di 20 pixel, modifichiamo il colore delle altre label, le mettiamo bianche. Questa siccome identifica quando vinto o meno, la mettiamo rossa e aumentiamo di nuovo la dimensione, mettiamo anche questa a 20. L'interfaccia è simile a quella che abbiamo visto nell'applicazione di esempio. Aumentiamo leggermente le dimensioni così da renderla un pochino più carina. Possiamo ancora aumentare il padding se vogliamo. Mettiamo 20. Se vogliamo vedere, se volessimo vedere una preview dell'interfaccia che abbiamo creato potremmo andare in preview show preview in window e avremmo una preview dell'applicazione quindi abbiamo una combo box abbiamo eh, una casella dove possiamo inserire il testo la scritta hai vinto, i nuovi tentativi e la progress bar tutto molto semplice però carino A questo punto abbiamo creato l'interfaccia grafica, il nostro amico designer ha creato l'interfaccia grafica, adesso quello che dobbiamo fare è aggiungere la logica che, che governa l'applicazione, sia la logica di gioco che la logica per controllare l'interfaccia grafica. Come sapete per poter controllare l'interfaccia grafica dobbiamo associare un ID a tutti i componenti che pensiamo di utilizzare quali sono i componenti, in genere sono tutti tranne le label, perché no, anche le label, perché a volte voglio modificare il testo, quindi dobbiamo semplicemente identificare quali, quali label utilizzeremo e quali no. Allora, difficoltà, direi che non ha senso associare un id, perché non andremo a modificare la label difficoltà. La combo box invece è importante, perché andremo a inserire degli elementi, che sono la, che è la difficoltà del gioco. Quindi dobbiamo andare nella sezione codice, e inserire un id che chiamiamo combo box. Se ce n'è soltanto una sarebbe meglio chiamarla combo box difficoltà, così è più chiaro. Inseriamo soltanto un id, non, abbiamo, non gestiamo nessun evento sulla combo box. Sul bottone gioca invece voglio sia definire un id perché? perché devo modificare il contenuto del bottone gioca perché una volta che lo premo voglio che la scritta cambi in abbandona il gioco quindi inserisco un id che chiamo bottone gioca ma voglio anche gestire tutti gli eventi relativi al click eh, sul bottone come faccio? devo definire il nome di un metodo in on action on action On action dico do chiamo il metodo do gioca. Un vantaggio di JavaFX è che JavaFX supporta non solo il click ma anche gli eventi touch. JavaFX permette di gestire ciascun evento in modo separato, come ad esempio on mouse click un evento che viene richiamato una volta che clicco con il mouse sul bottone ehm, poi ci dovrebbe essere anche on touch, on touch, on touch press significa chiama questo, chiama questo evento genera questo evento quando tocco il bottone c'è un'interfaccia che me lo permette quindi Utilizzare ON action rispetto ad andare a gestire ciascun singolo evento è più semplice perché on action al suo interno incapsula la gestione di tutti gli eventi principali relativi a un bottone. Quindi semplicemente definisco un metodo su on onAction. Per tutti i componenti successivi devo definire una label perché se vi ricordate a seconda della fase del gioco vengono oscurati o meno quindi per il primo componente, che è il text field, diciamo text prova, oppure text numero, diciamo text numero inserito, text di numero inserito. Il bottone, mettia, diamo un ID, bottone prova, connection do prova. La label con su scritto event la chiamiamo txt result quella con su scritto tentativi la chiamiamo txtinfo e la progress bar la chiamiamo progress bar abbiamo finito, salviamo quello che dobbiamo fare ancora è generare il controllore la classe controller SimBuilder ci viene in aiuto perché andando su view show sample controller skeleton ci permette di avere l'implementazione di un controller sulla base di tutti gli elementi che abbiamo inserito nell'interfaccia grafica in particolare selezioniamo anche l'opzione full l'opzione full implementa il metodo initialize che viene chiamato una volta che il controller ha finito l'inizializzazione dell'interfaccia. Questo metodo è importante perché è qui che possiamo aggiungere mh, delle operazioni per modificare l'interfaccia via codice prima che l'utente possa interagire con essa. Cliccando su copy viene copiata questa parte del controller, poi posso tornare in Eclipse in Eclipse e la copio nella classe GameController quindi SimBuilder salvo quello che ho fatto e poi posso chiuderlo se andiamo a vedere GameFXML vediamo che FXML è stato popolato sulla base di tutte le modifiche che abbiamo fatto su, con SimBuilder è importante dopo che facciamo una modifica con SimBuilder aprire il file fxml, ad esempio facendo open with fxml editor, perché a volte Eclipse fa un cache delle classi e quindi non si accorge delle modifiche. Quindi se noi apriamo, dopo una modifica, se apriamo il file fxml dopo una modifica con SimBuilder, obblighiamo Eclipse a notare queste modifiche e quindi a compilare l'applicazione in modo corretto. Quindi se noi adesso cliccando su main eseguiamo l'applicazione andremo a vedere l'interfaccia grafica che abbiamo creato. Vediamo se controlliamo che tutto quanto funzioni. Ok, l'interfaccia è simile però notiamo subito una differenza sia che l'interfaccia non rappresenta le proporzioni che ho definito, questo perché nel metodo main... Nel metodo main eh, vediamo che la scena viene creata a partire dal nodo root e viene prodotta una dimensione, se noi eliminiamo 400-400 e rieseguiamo l'applicazione questa volta dovrebbe avere le proporzioni che abbiamo definito esattamente quindi Abbiamo detto la prima cosa che dobbiamo fare nel nostro flusso di programmazione è gestire e fare il controllo degli errori. Non è esattamente necessario che voi programmiate seguendo questo flusso, questo qui è un'idea un che vi do per essere sicuri che voi non dimentichiate nulla. Tipicamente all'esame quello che succede è che testiamo i controlli dell'applicazione e cerchiamo di far crescere l'applicazione. E se l'applicazione cresce, voi non passate l'esame, questa è una condizione necessaria, che l'applicazione funzioni anche in presenza di errori nell'interfaccia di input. Quindi la prima cosa che facciamo è testare il controllo degli errori, aggiungere il controllo degli errori. Quindi siamo nel controller. La prima cosa che l'utente può fare è selezionare la difficoltà utilizzando la combo box. Quindi adesso inseriamo degli errori, inseriamo dei valori di prova nella combo box e cerchiamo di gestire l'inserimento correttamente. La combo box supporti generics, come vi ho spiegato la volta scorsa, vuol dire che possiamo specificare il tipo di oggetto che andiamo a inserire. Se vi ricordate, nella combo box vado ad inserire la difficoltà, ossia un intero. Quindi al posto di questo punto interrogativo che viene inserito a SimBuilder perché non sa che tipo di oggetti andrò a inserire nella combo box, scrivo integer. Perché nella combo box inserirò degli interi. Poi, nel metodo initialize che come vi ho detto viene chiamato dopo che il, che il controllore è stato, è stato creato, ma prima di rendere l'interfaccia disponibile all'utente, quello che faccio è andare a popolare la combo box. Come faccio? Combo box di difficoltà.getItems. GetItem mi restituisce la collezione interna che è salvata dentro la combo box, quindi mi restituisce la lista di elementi. Punto, e siccome è una lista di elementi ho a disposizione tutti gli elementi classici di una collection, quindi posso utilizzare addAll. e all'interno di Adol scrivere 10, 100, 1000 capiamo però bene cosa significa questa operazione nella combo box non solo posso inserire delle stringhe, quindi degli oggetti tipo string ma posso inserire qualsiasi tipo di oggetto quindi potrei inserire un oggetto che si chiama difficoltà che all'interno potrebbe avere un intero e altre proprietà quello che viene visualizzato all'interno della combobox è il toString di quell'oggetto. In questo caso, se inserendo degli interi, inserisco come 10, 100, 1000, ma è come se avessi scritto new integer di 10, new integer di 100, new integer di 1000. Non lo faccio semplicemente perché questa è una notazione più compatta, ma di fatto sto creando degli oggetti di tipo intero con valore 10 100 e 1000 che inserisco nella combo box e la combo box li visualizzerà perché chiamerà il metodo toString di integer. Il metodo toString di integer è semplicemente stampa il valore. Eh sì. Allora, questo, la combo box internamente ha una collection di elementi. Potrebbe essere una lista, ma non ne sono sicuro. Credo che sia una lista, comunque. E il metodo getItems restituisce questa collection. Una volta che ho questa collection, posso fare tutte le operazioni classiche di una lista. Come esempio addAll. Ma potrei anche fare comboBox difficoltà getItems add Potrei aggiungere il singolo elemento potrei aggiungerlo anche in una posizione una posizione ben determinata cioè posso fare tutte le operazioni che posso fare con una lista se adesso eseguo il programma la combo box mi, mi visualizzerà questi valori però vedete una cosa brutta ossia che appena il programma parte c'è uno spazio vuoto, se ha nessun valore selezionato una volta che seleziono il primo dovrebbe comparire è piccolo il testo? No. Eh, ok, non ho alcuna idea di come... <ride> Eh, devo cambiare la dimensione del carattere sì, si può cambiare la dimensione del carattere adesso posso provare a farlo comunque ah ho, ho capito cosa dici scusa dici che non viene visualizzato perché è troppo piccolo Grazie. Ok, um, quindi selezionando un elemento viene visualizzato nella combo box. Però, se vi siete resi conto la prima volta che l'ho eseguito, nessun elemento viene selezionato. Per cui, se premessi su gioca e chiedessi qual è il valore della combo box, mi restituirebbe valore nullo. E questo è un problema perché mi farebbe crescere il programma perché avrei una null pointer exception. Quindi, come fare a gestire questo errore? Ho due, ho due possibilità la prima è quella di combo box difficoltà set value mi dice di settare un valore quale potrei ad esempio settare il primo della lista quindi combo box difficoltà get items qui ottengo la collezione della combo box punto get quale quello in posizione 0 Però attenzione, questa è un'operazione un pochino pericolosa, perché chiedo il primo elemento della collezione, ma devo essere sicuro che la collezione sia, contenga almeno un elemento. Ora ne sono sicuro perché staticamente ho inserito degli elementi, ma se, ad esempio, questi elementi li avessi presi da un database, e questo database mi istituisce una lista vuota, non avrei inserito nessun elemento, quindi chiedendo l'elemento 0 il programma mi sarebbe andato in crash quindi prima di fare questa operazione io consiglierei di mettere un if con scritto combo difficoltà get items size, quindi se la dimensione degli elementi è maggiore di 0 allora selezionami il primo però questo non mi risolve nulla perché se è vuota non viene selezionato nessuno, quindi e se premo sul bottone gioca e chiedo il valore della combo box mi restituisce sempre null. Quindi in tutti i casi devo gestire questo evento. Quindi nel, nel metodo do gioca, che viene chiamato nel momento in cui l'utente preme sul bottone gioca, cosa succede? Faccio combo box get. Scusate, combo difficoltà. Get value restituisce il valore selezionato. Controllo che questo valore sia diverso no, se è uguale, uguale a null. faccio return ossia gestisco gi la condizione se è uguale a null non faccio nulla se invece è diverso da null iniziamo a giocare quindi testando il programma Avendo messo set value uguale al primo elemento della lista, quando il programma si apre, compare già 10. Se la lista fosse stata vuota, mi avrebbe restituito null, ma non sarebbe stato un problema perché io ho gestito la condizione. Quindi semplicemente cliccando su doc, adesso non c'è nulla, controlla che il, di, che il valore non sia nullo. Questa è la prima condizione di errore che dovevo gestire. La seconda condizione di errore riguarda l'input, perché questa è una casella di testo, Voglio gestire il fatto che l'utente possa inserire soltanto dei numeri. Potrei dire dei numeri solo positivi, però semplicemente dico dei numeri. Questo è JavaFX, a differenza di, altre, di altri GUI, di, di, altri, eh, di altri framework per la creazione di GUI, non mi permette di specificare. Una text, un text field specifico per un tipo di dato per, per darvi un esempio nella programmazione iOS posso dire in iOS posso dire questo text field su questo text field posso inserire soltanto dei numeri e in automatico il framework quando clicco su questo text field mi visualizza soltanto il testino numerico allora in questo caso quindi nel metodo do prova, quello che voglio è prendere il valore di txt numero inserito quindi txt numero inserito get text ottengo il testo in questo modo ottengo il testo associato al text field però io vorrei avere il valore quindi int no quindi numero inserito uguale integer.parse parseInt devo passare una stringa che è quella che viene presa dalla, dal text field, numero inserito lo definisco come variabile globale, private int, numero inserito, facendo così però, adesso proviamo a eseguirlo. Se io inserisco un numero, nessun problema. Se inserisco un testo qualsiasi, però ho un'eccezione. Adesso non viene visualizzato perché Eclipse mi ha dato in crash. Vabbè. E, comunque avrebbe generato una, una number format exception. Quindi quello che devo fare è aggiungere un try catch che gestisco... scusi... certo... Stiamo mettendo un try catch perché se io faccio integer.parseInt questo metodo fa il parsing della stringa per darmi un numero. Però si aspetta che nella stringa passata ci sia un numero. Se nella stringa passata non c'è un numero, quello che fa questo metodo è generare un'eccezione, quale la number format exception. Per cui nel try catch gestisco questa eccezione di nulla. Quindi catch number, format, exception chiamo questa situazione E cosa faccio? posso esempio settare il valore della label txt result set text inserisci un numero non una stringa Poi potrei fare il return. Eh, allora, funzionerebbe, ma in generale direi che è un errore, perché le eccezioni, come tutte in Java, sono create seguendo una gerarchia. Se tu avessi messo exception, avresti catturato una qualsiasi eccezione generata dal programma, e l'avresti gestita con il codice che c'è qui sotto se però l'eccezione che si è generata in quel momento non c'entra niente con la number format exception dovresti gestita una condizione del programma particolare con un codice che non c'entra nulla, quindi magari in questo caso qua di un programma estremamente semplice funziona, però la regola delle eccezioni è, siccome l'eccezione hanno una gerarchia, gestire sempre l'eccezione più vicina alla condizione di errore che voglio gestire poi, mi sembra che nel main ci sia un try-catch su exception. Perché questo? Perché non vuole far esplodere il programma malamente. Perché se io non gestisco nessuna eccezione, il programma a un certo punto si pianterebbe. Facendo così, try-catch, il programma non si pianta, ma semplicemente viene la scritta rossa. Questa è un'arma a doppio taglio, però, perché... Se c'è un'eccezione e questa non è gestita vuol dire che c'è una condizione di errore che non ho previsto e quindi di sicuro lo stato del programma sarà alterato, molto probabilmente il programma non funzionerà. Quindi quello che io consiglierei è magari all'inizio, nella prima parte del corso eliminare questo try catch perché molto spesso utilizzate il programma le eccezioni vengono stampate sullo schermo però non le vedete e quindi sembra che il programma funzioni, in realtà il programma non sta funzionando, quindi direi eliminiamo questo try catch. Facciamo veramente crescere il programma, poi invece più avanti, abbiamo capito come, bene come le eccezioni funzionano, possiamo lasciarlo con la coscienza che però il programma non esploderà anche se c'è un'eccezione. Quindi a questo punto, seguendo Um, proviamo a eseguire il programma per vedere se tutto funziona quindi difficoltà abbiamo detto che l'abbiamo gestito qui se inserisco una scritta mi viene fuori inserisci un numero quindi sembrerebbe che tutto stia funzionando correttamente seguendo il nostro flusso logico abbiamo detto la gestione degli errori è completa occupiamoci della logica dell'applicazione L'applicazione è molto semplice perché deve generare un numero random sul range di difficoltà. Poi, dato il numero inserito, deve controllare se il numero inserito è maggiore o minore o uguale. Se è uguale ho finito, perché ho vinto. Se è minore mi deve dire il numero che hai scelto è troppo piccolo, se è maggiore il numero che hai scelto è troppo grosso e poi deve fare il controllo sul numero di tentativi perché il numero di tentativi deve essere inferiore al numero massimo perché io so che con infiniti tentativi eh, potrei azzeccare la, il numero che ho eh, scelto in modo random, però voglio farlo voglio che questo sia possibile con un numero di tentativi limitato quindi come fare? crea una variabile globale che si chiama numero segreto anche una variabile globale che si chiama difficoltà. La difficoltà è semplice perché basta che prenda il valore della combo box, quindi difficoltà uguale a combo difficoltà get value. Get value mi istituisce un integer che però viene convertito direttamente in int, che è un tipo di base. A questo punto devo generare un numero segreto nel range 1 difficoltà, quindi numero segreto uguale a mat.random il problema di mat.random è che mi genera invece un numero random tra eh, double ossia tra 0 e 1 1 escluso, 0 incluso io però vorrei un numero tra 1 e 100, ad esempio. Quindi come faccio? mat.random per difficoltà faccio un cast a int e poi gli aggiungo ancora 1. cosa significa tutto questo? Se ho scelto 10 e viene generato un numero random 0.999999 eccetera per 10 vuol dire che diventerà 9,999 facendo il cassa int tolgo la parte eh, dopo la virgola e rimane 9 più 1, 10 se invece il numero random fosse 0 0 per qualsiasi cosa rimane 0 più 1, 1 quindi questo vuol dire che ho un numero random nell'intervallo 1 la difficoltà potete usare questa formuletta ogni volta che dovete generare appunto un numero random su un certo range come intero poi qual è il numero di tentativi quindi ho generato difficoltà ho generato quindi so qual è la difficoltà, ho generato il mio numero segreto Adesso vorrei anche sapere qual è il numero massimo di tentativi che ho a disposizione. Quindi private int totale tentativi. E poi in un un'altra variabile salvo il numero corrente di tentativo. Ossia quanti tentativi ho già provato. Quindi eh, numero tentativo. Abbiamo detto che noi sappiamo che in logaritmo in base 2 di difficoltà abbiamo una certezza matematica che è possibile trovare il numero che si è estratto casualmente. Però supponiamo che la persona non sia molto brava in matematica ha un certo range di errore. Quindi il numero tentativi sarà uguale al logaritmo in base 2. Purtroppo Java non è il logaritmo in base 2, math, la libreria mat non è il logaritmo di base 2, ma noi sfruttiamo la proprietà del cambio di base dei logaritmi che di sicuro vi ricorderete. Qui c'è mat.log di difficoltà diviso mat.log di 2.0 e come fare il logaritmo in base 2 di difficoltà, di questo prendiamo l'intero come prima. dovrebbe funzionare però siccome vogliamo dare un po' di eh, un po' di un margine di errore definiamo una variabile chiamiamo margine uguale a 10 quindi Era totto tra tentativi, non era il numero tentativi. Quindi il numero, te te te te te il numero totale dei tentativi è pari all'ogaritmo in base 2 del, della difficoltà più un margine. questo è una semplificazione perché diciamo che il margine vorrei che cambiasse in base alla difficoltà, però teniamo il programma semplice. Ehm, siccome sono le 9.57 direi possiamo fare un quarto d'ora di pausa e poi riprendere dopo.